Pronti? Arriva il professore. Buongiorno. Cominciamo. La benda, per favore. Benda. Ma che cosa fa? Ma mi ha fatto cadere gli occhiali per terra accidenti a lei. E adesso? Ma che cosa fa? Cosa raccoglie gli occhiali da terra? Ma, ma ci sono i microbi? Ma dove siamo? Mi, mi scusi, professore? Scusi, un accidente! Un paio di per un professore, presto! Il paziente... Dov'è? È lì. Lì dove... Lì, aleatorio! Dove? Alla sua destra. Quale destra? Quella lì. Faccia vedere... Ah, è lì. Ci voleva tanto per dirlo, vedo. Beh, adesso che sappiamo dov'è il paziente, beh, andiamo all'incontro. incontro. Dunque, vediamo. Che cerca? La testa. E dove vuole che stia la testa, professore? Qui non c'è. Dove l'avete messa la testa? Tolti la maschera che non capisco. E dove vuole sia la testa, professor? Al suo posto, no? In testa? E grazie, lo sappiamo. Abbiamo studiato anatomia, mi pare. Buongiorno, signora. È un uomo. È un uomo? Eh, sì. Che brutta faccia! Le lei non... Ti ha mai allo specchio? Come sarebbe dire giovanotto? Beh, questa è cattiva educazione. Chi le dà tanta confidenza? Le ho detto brutta faccia, vuol dire che è brutto colore. Oh, mi sc scusi. Mi Scusi, mi scusi, un accidente. Non lo proprio più, lo sai? Eh? No, no, no. Eh. Allora si calmi, stia fermo. Gli avete già misurato la febbre? Ma... ma questo scotta! Oh, ma c'è la febbre da cavallo! Professore, non lì la mano. Non lì. Perché? Lei vuole insegnare a me dove misurare la febbre? Professore, quella è un'altra testa. Un'altra testa? Eh, Sì. Ma che c'ha due teste il paziente. <ride> Ma mi faccia il piacere. Ma è vero? Eh, di chi è questa testa qui? Biagini. Bi Biagini? Non metterti in mezzo. Mi, mi scusi. Mi scusi un accidente. Mi dia il polso. Eh. Questo se ne va, eh. C come, professore? Non vorrei essere uccello di cattivo augurio, ecco, ma... Questo se ne va. Ma... Dove vado, professore? E dove vado? Là? Dove andremo tutti quanti alla fine? Oggi tocca a lei, domani a quest'altro, domani a quest'altro ancora. Professore, il polso è mio. E allora se ne va lei? Ma, ma chi gliel'ha chiesto questo polso a lei, mi scusi? Ma l'ha preso lei, forse distrattamente, sa com'è. Lei, lei è invadente, lei è invadente! Mi dia il suo polso! Ma ho detto al polso, non in piede. Eh è, è, è il polso. Ah, è il polso, sì, sì. Allora, sentiamo il polso. Senta lei per me. Eh, sì. E, e che devo sentire? Vi voglio far constatare. Eh? Eh, eh, chi è? Eh. Il professore non ha parlato. Chi è là? Chi è là? Nella sala operatoria quando opero non voglio estranei. Ma, professore, non c'è nessun estraneo. E quel marinaio là chi è? Ma professore, qual è la sorella? La sorella del marinaio? Ma fosse anche la sorella dell'ammiraglio, quando opero io non voglio nessuno. Vuori tutta. Ma quella è la suora infermiera. La suora infermiera? E perché ha detto la sorella dell'ammiraglio? Io, io non ho detto nulla. E allora l'ha detto lui. Ma... Ma che che? E, e, io non, non ho fissato. Ronotto, non faccia lo spiritoso, altrimenti non la opero più, eh. Oh. Dunque... Che deve essere fatto a questo qui? Intervento all'addome. Mi scusi, allora perché l'avete messo a pancia sotto? Ma rivoltatelo! Eh Professore, no, no, la pancia è nella posizione giusta. Ah. Allora, allora scoprite la pancia e non guardate. Dunque, bisturi. Bisturi. Dunque... E questo che cos'è? Questo è un ferro qualunque, senza lama, senza niente. E come opero io? La lama è qui. E dove? Eccola. E ecco gli occhiali. Oh, con gli occhiali è meglio. <ride> <ride> ecco sì. fatto. Dunque... Professor! Ma... Ma... ma che, che fa, professor? Mi, mi... Mi... Mi... ho però senza prima addormentarmi! Ma no! Ma lei già dorme, caro! No, no! Sono sveglio, sono... Oh. <ride> Questi pazienti ignorano il progresso della scienza, certo. Abbiamo già fatto l'anestesia locale, stia tranquillo. Stia zitto e stia tranquillo. Faccia il paziente e abbia pazienza, capito? Ognuno deve fare il suo mestiere qua dentro. A proposito, uh, lei da sano che mestiere fa? Eh, il macellaio. Pure io. Come? E io pure... Non sono un macellaio, sono un chirurgo. Si rilasci, si rilasci. Faccia conto di essere un altro. Uh, vuole leggere qualcosa? Uh, vuole telefonare qualcuno? Dategli un telefono. No, no, no, no, no non, lo, non lo voglio il telefono. Grazie. Ok, si rilasci. Mm. Non lo vuole il telefono. Si rilassi, si rilassi. E lei mi sta scocciando. Lei è un paziente che non ha pazienza. Che paziente è? Abbia pazienza. E parla, e si muove, e si agita, e chiacchia. Benedetti Dio, si calmi. Eh, sì, sì. Stia fermo. Okay. Stia fermo. Eh, qui? Il professore, un po' più a destra. Ancora. Ancora un pochino. Un pochino. No! Ma, ma guarda le volte come succedono le disgrazie. Stavo per tagliare il cuore. Stavo... I, I, I, il cuore! Ma... ma... Stavamo al cavallo. E poi... Fermo, fermo. Eh, sì, sì. Uno. Due. Tre. Ha sentito dolore? No, professore. No, non ho sentito nulla. Visto che cos'è la macchina umana. Oh, Ma che cosa fa? Eh, eh, vo volevo vedere la, la macchina. Ma guardi, lei non deve vedere proprio niente. Sono io che devo vedere. Stia fermo. Io... Vedo un groviglio intestinale, una poltiglia schifosa. Senta, non si offenda, eh. ma lo sa che lei internamente fa proprio schifo. Aderenze? A proposito di aderenze, lei al ministero conosce qualcuno? Sì. Eh, io ho una pratica fiscale da due anni che... Non si preoccupi, ci penso io. Dottore, io sono qua. Senta, sto parlando degli affari miei. Anch'io sono un uomo fatto di carne, ossa e cartilagine. Ti affermo. Dunque, questo è una normale: perché dovrebbe avere 36 metri di budella e questo occhio croce ne ha 40? Non sono un matematico, eh, per carità. Piglia il metro. Subito. Voglio, voglio proprio vedere. E uno. E due. E tre. E quattro e cinque. Ecco qui, ecco qui. Taglia, taglia. Professore, come al solito? Come al solito. Che. Come sarebbe. A... A dire, come al solito. No, no, le spiego. Eh, io, dopo aver operato, porto un piccolo fagottino a casa. Lo sa, ho un gatto soriano che è una meraviglia. Ma, ma, che, che cosa sta dicendo, professor? Da il mio, il mio intestino a, al gatto? Ma che è pazzo? Sto scherzando? Secondo lei do da mangiare questa schifezza al mio gatto? Sa che le dico? Io non la opero più. Si vesta e se ne vada. Ma, ma come si vesta e, e se ne vada? Assolutamente sì. Vada da un altro chirurgo che ci sono solo io al mondo. Ma, ma d -d -d -d dove vado, professor? Professore, non possiamo lasciarlo aperto. Vabbè, Ricuciamo? Tanto l'ho tagliato male! Ago e seta! Ago e seta! Ago e seta! Ma, uh, professor, no, no, non mi può lasciare così? Silenzio, silenzio! Stia zitto! Lei che c'ha la vista buona, lo faccia! Ma... Eh, nia, nia. Prende pure a me! Silenzio! Osigna oh, è camicia da forte!